Tutti. Oggi prepareremo la salsa allo yogurt con erba cipollina. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono yogurt greco, olio extravergine di oliva, erba cipollina, aglio, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio. E cipollina ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 5. Finire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo yogurt, l'olio, il sale. il pepe ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. La salsa è pronta, trasferiamola in un contenitore. Salsa allo yogurt con erba cipollina. Si conserva in frigo per 3 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!